Vai su YouTube, che sto ah, registrando. No, per dire. Fai i danni. È rotto un po' più vicino alla finestra. Eh. Il eh? grande trafan eh, è normale. Ehm, Com'è il nome della ditta? Scusi. Massimo Lattanzi. No, ma che Massimo Lattanzi? La sua, la sua. Io non ho ditta. Io sto facendo multiservice. Sto facendo un lavoro suo per ti non ti fare dici. un buco che non lo vuole fare, lo sto facendo io. rendi conto? Buona eh? giornata a tutti. Mi sto facendo fare un buco, cioè, ti rende conto? Sì, sì.